Stai cercando personale o staff per la tua prossima fiera, promozione aziendale o un evento in generale? Su To Get For You trovi ampia scelta tra i migliori professionisti: hostess, promoter, steward, modelle, DJ, cantanti, animatrici e ballerine per locali, barman e camerieri. Tutti i profili sono verificati. Puoi contattar loro per chiedere informazioni o prenotare direttamente il servizio desiderato. In alternativa, puoi creare la tua richiesta di staff personalizzata indicando staff ricercato, città, periodo, compenso, ulteriori informazioni. In questo modo saranno direttamente i nostri iscritti a candidarsi alla tua offerta. Così risparmierai tempo e soldi, registrazione gratuita e nessuna commissione. Cosa aspetti? Vai subito su www.togetforyou.com e crea il tuo staff ideale.